Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Quello di oggi non è in realtà un video tutorial, nel senso che non impareremo a fare nulla di particolarmente nuovo con Premiere Pro, però è un tutorial mi sento di fare per dipanare alcuni dei vostri dubbi sulle transizioni e sulle dissolvenze. Molti di voi commentando i miei video tutorial qui su YouTube mi sottopongono un po' più o meno la stessa domanda, ovvero molti mi chiedono, applico la transizione ma non succede niente. Altri ancora mi dicono: applico la transizione, ma non mi viene inserita bene o non riesco a centrarla. Insomma, avete un po' di problemi con le transizioni, questo è chiaro, ok? Piuttosto che mettermi a commentare eh, le vostre domande eh, sotto i singoli video, preferisco realizzare un video a parte in cui spero di risolvere una volta e per tutte questo problema che avete con le transizioni. Mi sono reso conto in realtà che. Molti di voi hanno problemi ad applicare le transizioni e a lavorare con le transizioni in Premiere in buona sostanza perché non hanno compreso cosa sia una transizione, ok? Eh, perché comprendendo cos'è una transizione e come funziona automaticamente le risposte alle domande che fate vengono spontanee e vengono anche in maniera abbastanza naturale. Mi spiego meglio, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos'è una transizione. Una transizione sostanzialmente è il passaggio da un video a un altro, se volete questa è una transizione. È una transizione, si dice, a stacco, vale a dire improvvisa, ok? Questo frame, c'è cioè questa ragazza che fa yoga, che fa stretching, il frame successivo c'è cioè una spiaggia. Questa, se volete, è una transizione a stacco. Esistono tanti tipi di transizioni. Tra i tanti tipi di transizioni che noi conosciamo, una delle tante, per esempio, è la famosa dissolvenza incrociata. Cos'è la dissolvenza incrociata? È il passaggio dalla clip A alla clip B, in maniera morbida e graduale. Ok? Se volete, però, la transizione eh, in Premiere è un po' una semplificazione, cioè questi sono effetti no? che ci permettono, con un click di realizzare il passaggio dalle due, um, tra una clip e l'altra in maniera morbida e graduale. Ma noi questa transizione potremmo farla anche in maniera completamente manuale. Come? Ragioniamo un secondo, abbiamo una clip A e una clip B. Se io metto la clip B sopra la clip A, chiaramente la clip B viene visualizzata per prima e quindi avremo ancora una volta una transizione a stacco. Ma se io la clip B ok, la impostassi come opacità allo 0%, quindi è totalmente opaca, in questo caso è trasparente, inserissi un keyframe sull'opacità, andassi un pochettino avanti e portassi l'opacità al 100%, ecco che io avrei creato la stessa identica transizione di prima senza utilizzare l'effetto dissolvenza incrociata, ma utilizzando e giocando con il parametro proprietà della clip B. È uguale, è identico, non è un modo migliore, è un modo diverso, se volete sicuramente più lento. ok Noi quando lavoriamo dobbiamo essere veloci, quindi è ovvio che preferiamo utilizzare l'effetto transizione e dissolvenza incrociata. Però in linea di principio è esattamente la stessa cosa. Vi faccio notare questa peculiarità, vi faccio notare come funziona in realtà una transizione, una dissolvenza, perché automaticamente credo di poter rispondere a molte delle vostre domande. Molti mi dicono, applico una dissolvenza ma non succede assolutamente niente, ok? In altre parole, molti mi dicono, eh, taglio un video, mi è successo l'altro giorno di trovare un commento simile, applico la dissolvenza, qualunque, va benissimo, ma non succede assolutamente niente. Perché? Dove sbaglio? Eh, la risposta è semplice. Tu, caro amico, hai sì fatto un taglio, ma non c'è differenza tra la clip B e la clip A. O meglio, la clip B non è altro che il proseguo esatto della clip A. Quindi se tu inserissi una dissolvenza, non, non vedresti assolutamente nulla, perché non, in realtà c'è la dissolvenza, ma è su un materiale identico. Se tu prendessi la clip B, tagliassi e l'attaccassi alla clip A e applicassi la dissolvenza, adesso sì che vedresti no? eh, la transizione applicata. Lo so, molti di voi diranno, Eh, lo so, è banale, scontato. No, evidentemente non lo è, perché, ripeto, qualche utente... Non uno, eh? quindi non ce l'ho con una persona sola, diverse persone mi hanno detto ah, applico un taglio, applico la dissolvenza e non succede niente. Ecco, non succede nulla perché i materiali sostanzialmente sono l'uno il proseguo dell'altro. Quindi mi raccomando non fate mai questa cosa, cioè tagliate e chiaramente poi dovete creare, eh, inserire qualcos'altro dopo il taglio, non il proseguo della clip. Oh, questo è un problema che avete. Un altro problema che mi viene sottoposto spesso è applico eh, una transizione per esempio su due clip o meglio, cerco di applicare una transizione su due clip. Vediamo se riesco a farvi vedere qual è il problema. Ecco qui. Applico. Cerco di applicare una transizione ma non mi viene applicata. O comunque, c'è un messaggio di errore. Clicco. E, e, e, e ho un problema. N non ho quello che voglio. Qual è l'errore? Ah, allora. Per capire qual è l'errore dobbiamo tornare un po' all'esempio di prima. Ok? Se io voglio fare una transizione da una clip ad una clip B, noi ci troviamo sempre in una situazione simile a questa, cioè una clip deve diventare gradualmente opaca o al contrario deve diventare gradualmente trasparente per lasciare intravedere l'altra. Se non ho il materiale su cui da incrociare, da inserire l'uno sopra l'altro per inserire la transizione è ovvio che Premiere ti dice io la transizione la, la posso anche applicare ma su quale materiale? non ho materiale su cui fare la transizione ricordate l'esempio dell'opacità? ok, qui abbiamo la clip eccola qui, abbiamo la, la, la, appunto la, la, il materiale, vedete i keyframe eh, sulla, sulla proprietà opacità le due clip sono sovrapposte gradualmente l'una prende il sopravvento sull'altra e c'è del materiale su cui fare la transizione. Se io la stessa identica cosa l'avessi fatta eh, senza avere il materiale, quindi così per esempio, io posso anche applicare la dissolvenza, ok? Però come vedrete non ho l'effetto che voglio. Quindi quando non riuscite ad applicare una transizione perché vi dà un messaggio che manca del materiale. Vi trovate in questa stessa situazione. In altre parole, non potete fare una transizione su due clip al loro inizio e alla loro fine. Mi spiego. Se io ho... lo so, vado lungo su questa cosa, ma mi rendo conto che mh, per alcuni magari il concetto è un po' più complesso. Se io ho questa clip e ho quest'altra clip e le metto l'una vicino all'altra... Io non posso applicare qui la transizione. Perché non posso applicare la transizione? Perché non c'è materiale su cui fare la transizione. Questa clip finisce. Questa clip inizia. L'unica transizione possibile è una transizione a stacco, si dice, no? Non posso far sfumare una clip sull'altra. Per poter applicare la transizione, devo sovrapporre le due clip, ok? Fare così è la stessa cosa di fare così. Ok, In questo momento questa clip è sotto quest'altra in un certo senso. Quindi quando vado ad applicare la transizione ho del materiale su cui fare la transizione. Ma notate come io per esempio in questo caso non possa andare alla fine. Perché non posso andare alla fine? Eh, o meglio non possa centrare questa transizione perché se guardate bene questa clip finisce io vado ad applicare la mia transizione sulla fine della clip ma non posso andare oltre quindi se le due clip sono in questa situazione io posso applicare una transizione ma dove c'è il materiale sulla parte destra il materiale di questa clip finisce quindi ho questa transizione non posso spostarla è chiaro? caso diverso se io avessi una situazione simile a questa Ok? Questa clip ha ancora del materiale su cui poter lavorare. Quest'altra clip anche ha del materiale su cui poter lavorare. Quindi se io le mettessi l'una accanto all'altra, in questo caso sì che posso applicare una transizione e centrarla. Perché la clip A ha ancora del materiale su cui applicare la dissolvenza. La clip B anche ha del materiale con cui iniziare una dissolvenza. Spero sia chiaro questo concetto perché molti in realtà mi scrivono sottoponendomi questi problemi applico la transizione e non funziona oppure non riesco a centrare la transizione perché ecco spero lo avevo già fatto diverso tempo fa l'abbiamo riproposto l'abbiamo rispiegato spero di essere stato chiaro vi prego commentate questo video e fatemi sapere se è tutto chiaro o se eh, insomma qualcosa magari mi è sfuggito volete approfondire qualche altro argomento nel prossimo video tutorial che uscirà, credo, tra domani o comunque nei prossimi giorni, vedremo come creare delle transizioni customizzate. Ok, E speriamo che in questo modo sia ancora più chiaro il concetto di transizione di come avvengono. E ricordatevi sempre che le transizioni che trovate tra gli effetti di Premiere Pro non sono altro che, se volete, delle semplificazioni, no? dei metodi che ci aiutano a fare eh, il lavoro, eh, che ci aiutano a semplificare il nostro lavoro. Chiaramente tutto quello che voi fate in maniera automatica spesso può essere fatto in maniera manuale. Noi vedremo nella prossima lezione come si fanno delle transizioni personalizzate. Ma vi prego cercate di comprendere bene come avvengono le transizioni di default in Premiere Pro e in generale come funzionano a livello logico proprio le transizioni. Questo vi aiuterà molto poi quando andrete a creare le vostre proprie transizioni. Bene, vi ringrazio, www.fabianbrosi.it, cercatemi anche su Instagram, cioè seguite il mio account, cercatemi su Facebook e se non lo avete fatto ovviamente mettete un like a questo video e iscrivetevi a questo canale YouTube. Grazie, al prossimo video tutorial, ciao!